Quando giocate con i vostri amici non sapete mai quando è il vostro turno di parlare? Le scene si susseguono e le drama queens non lasciano spazio per entrare? Oppure siete voi che fate discorsi lunghissimi nei quali i vostri compagni di parte non riescono a infilarsi? In entrambi i casi questo video è per voi o per le vostre drama queens. Salve comunità e bentornati su un canale di ruolo. Io sono Giacomo e oggi continuiamo con la rubrica che si occupa di risolvere i problemi di diplomazia al tavolo con alcune piccole accortezze. Il galateo di ruolo. Oggi parliamo del punto. Vi dico subito che questo video parte direttamente da quello precedente, quindi se non l'avete visto andatelo a recuperare. E andate a recuperare almeno la prima parte, l'intro. Se il rifiuto è l'inizio del movimento e lo annuncia, il punto è la sua conclusione. Esso non va visto come un'interruzione, però. Il punto è la fine organica di un'azione o, più estesamente, di una frase. Se ci pensate, il punto viene messo quando tutto quello che doveva essere messo su carta eh, è stato messo. Dica prima. Ma cosa vuol dire questo in termini di GDR? Facciamo un esempio. State svolgendo una scena tutti insieme. È un interrogatorio, molto concitato. Per un motivo X c'è una gerarchia, c'è un investigatore capo, eh, o comunque qualcuno che sta gestendo questo interrogatorio, questa scena. L'interrogatorio va avanti fino a quando l'investigatore, eh, un po' stizzito per non aver eh, trovato le informazioni che cercava, lo conclude. Subito dopo, il giocatore, che gestisce l'investigatore capo, narra di come i nostri eroi eh, salutano eh, la donna che veniva interrogata eh, e si incamminano fuori dalla casa, si ritrovano in strada e incominciano una discussione. Adesso, mettiamo che gli altri volessero restare nella scena precedente. O fanno la mossa e dicono ti giri e non trovi nessuno, oppure fanno Master, aspetta, torniamo indietro, io volevo... oppure ancora interrompono prima facendo ma dove vai? o loro stessi o facendolo fare ai loro pg non è detto ma è possibile che ognuna di queste soluzioni sia causa di una qualche frustrazione per qualcuno nel gruppo parto dicendo che nessuno di questi metodi è di per sé sbagliato tutti risolvono il problema abbastanza in fretta ma la frustrazione è una brutta bestia e se si annida nelle nostre giocate poi è difficile eh, scacciarla via quindi è meglio prevenire che curare. E dunque, come fare? mettendo dei punti. Non è successo nulla di strano. Il giocatore, molto preso dalle sue azioni, cioè l'interrogatorio, e avendo una grossa iniziativa, se l'è tenuta e ha portato il gruppo intero fuori dalla scena. E sicuramente lui vi dirà, e con alcune ragioni, beh, ma scusate, ma non potevate interrompermi se volevate dire qualcosa? È vero. Ma proviamo a immaginare il gioco di ruolo come se fosse un gioco collaborativo. O forse è proprio quello che è. Dire così è un po' come se un giocatore di calcio che non passa la palla dicesse agli altri «Eh, ma se volete la palla prendetemela dai piedi». Ora, io non sono un gran giocatore di calcio, ma non ho mai visto giocatori della stessa squadra che si rubano la palla a vicenda. Chi ha la palla ha anche la responsabilità di rendersi conto di quando è il momento di passarla, di vedere a chi è meglio passarla e di farlo. Allo stesso modo, nel gioco di ruolo, quando abbiamo l'iniziativa, noi dobbiamo tenere presente che ci sono altri giocatori. Non solo, noi abbiamo in un certo modo la responsabilità di rendere chiaro agli altri quando per loro c'è possibilità di entrata. Riprendiamo l'esempio di prima. Il mio investigatore, eh, prima di andare via, saluta la donna stringendole la mano. Punto. Poi eh, si incammina e esce fuori dalla porta. Il sole lo acceca, lui si copre eh, il viso con una mano. Punto. Poi si incammina e di tanto in tanto si guarda indietro, guardando la magione della donna. Punto. Tre azioni, tre punti. Io ho allungato l'esempio per renderlo un po' più chiaro, ma si poteva fare la stessa cosa restando più stretti. Ad ogni punto, è come se io chiedessi agli altri, e voi che cosa fate? La frase, che cosa fate, di solito noi la affidiamo ai nostri master. È una domanda che ci sentiamo dire spesso, ma non è necessario che siano solo loro a farla. Noi stiamo giocando tutti insieme e quindi, mettendo i punti, abbiamo la possibilità di dare la palla agli altri. Perché vale quindi la pena di utilizzare un fraseggio preciso mettendo dei punti di tanto in tanto nelle nostre scene? Per due motivi. Uno. Innanzitutto togliete il master dalla posizione di moderatore che delle volte è costretto a prendere. I moderatori servono quando c'è un conflitto, una discussione, quando ci sono due parti, l'una contro l'altra. Quando si collabora, i moderatori possono anche non esserci. Tra l'altro i master hanno già milioni di cose a cui pensare, quindi se gli togliete questo lavoro in più, non è che sono dispiaciuti. Motivo numero due. Così voi state creando un modo diverso e forse anche più fluido di giocare. Pensateci. Se io so che i miei compagni non si accorgeranno mai che stanno tenendo la palla per sé, per un tempo in immane, sarò spinto a cercare di rubargliela. Se i miei compagni vedranno che io sono in grado di prendermi la palla da solo senza che loro debbano fare nulla per darmela, si abitueranno al fatto che io gliela rubi. Ma se invece io so che il mio compagno metterà a punto prima o poi, non mi capiterà mai di parlargli sopra durante un discorso appassionato. Invece starò pronto per quando effettivamente mi darà la possibilità di entrare. Ragionare così crea una cultura di gioco di ruolo Molto più collaborativa dell'avere il master come moderatore o ad esempio segnalare eh, che si vuole entrare con l'alzata di mano. Nulla togliere all'alzata di mano, eh? attenzione per prenotarsi, è un metodo validissimo come gli altri, è un metodo valido perché risolve il problema, questo di principio. Ma utilizzare i punti parte da un presupposto diverso, cioè dal fatto che noi autonomamente possiamo decidere quando dare la parola agli altri e non solo che noi sentiamo quando è il momento di darla. Un ultimo disclaimer prima di salutarci. Soprattutto per quelli che giocano tanto di interpretazione. Allora, vi capiterà di avere in bocca la ruolata del secolo e avere qualcun altro che è entrato prima di voi o che si sta tenendo la palla e voi volete assolutamente andargli sopra. Capisco. È successo a tutti, è normale, è successo anche a me. Ma fidatevi, quella roba che avete non sparirà se aspettate il prossimo punto per entrare, sarà solo inserita meglio. Sono sicuro che la risposta dei giocatori più veterani sarà assolutamente affermativa, ma lo chiedo comunque, voi che cosa fate nelle vostre giocate? Mettete i punti? C'è qualcuno che si tiene sempre la palla e non lascia mai lo spazio per entrare? Vi parlate sopra, litigate perché non si può mai parlare, soprattutto in questi periodi di Discord? scrivetecelo qui sotto eh, mettete like condividetelo con i vostri amici con le vostre drama queens oppure con i vostri master con chi volete e iscrivetevi al canale ciao grazie e arrivederci il galateo del ruolo no ho sbagliato il titolo <ride> <ride> ma come?